e in particolare per quello che diremmo oggi, eh, l'ultimo video che è stato caricato su questo argomento. Proseguiamo e diciamo che mm, Ezechiele, eh, esattamente come con Isaia, cosa che abbiamo detto nel, nel video precedente ed è per questo che vi ho suggerito di eh, andare a visionarlo, Ebbene allo stesso modo Ezechiele deve molto anche ad un altro grande profeta, della eh, tradizione eh, dell'antico Israele ovvero il profeta Geremia eh, con Geremia eh, che sappiamo no? è il profeta del nuovo patto Brit Hadashah eh, posto che il nuovo patto di cui parla Geremia mh, si riferisce alla casa di Israele alla casa di Giuda non ai gentili questo forse eh, soprattutto noi che abbiamo un retaggio eh, cristiano facciamo fatica a considerarlo perché abbiamo sempre visto eh, subito così di primo acchito il riferimento al nuovo patto per l'ingresso dei gentili appunto ehm, e quindi questa universalizzazione potremmo dire eh, del, eh, appunto, del messaggio salvifico di Dio eh, verso i non ebrei ma eh, dobbiamo fare attenzione questa è una piccola parentesi che chiudo subito ma facciamo attenzione andiamoci a rileggere bene eh, quel passaggio di Geremia 31 eh, il nuovo patto si riferisce prima di tutto alla casa di Israele alla casa di Giuda e poi se volete potremo fare anche una, un altro video in riferimento proprio a questo specifico passaggio chiusa la parentesi Um, Ezechiele condivide un aspetto o più di un aspetto in realtà con Geremia ma ci, sofferma, ci soffermiamo su un aspetto Ezechiele riprende una, un concetto elaborato potremmo dire da Geremia e lo amplia ovvero uh, individualismo il soggettivismo cioè ogni anima ha un suo peso davanti a Dio, ogni anima individualmente deve rendere conto a Dio. Quindi l'idea che in qualche modo le colpe dei padri potessero ricadere sui figli viene rettificata, possiamo dire così, soprattutto a partire da Geremia. E di fatto, proprio in, in quel capitolo eh, di cui si parla del Brit Hadashah, quindi del nuovo patto, cioè il capitolo 31 di Geremia, si dice um, la stessa cosa che si dice in Ezechiele, e lo possiamo leggere assieme, Ezechiele capitolo 18, versi 2-4. Io, come sapete, vi indico sempre da quale versione leggo, leggo la versione in italiano, la nuova riveduta. Questa è del 94. Se andiamo nel capitolo ehm, 18, proprio all'inizio del capitolo, si, dice, si usano esattamente le stesse parole usate da Geremia nel capitolo 31. Verso 2, vabbè, leggiamo dal verso 1, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Perché dite... Nel paese di Israele, questo proverbio i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Come è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele: Ecco, tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. Chi pecca morirà. Queste sono. È eh, solo, diciamo, solo un esempio, ma di fatto Ezechiele riprende un concetto eh, espresso da Geremia e poi lo amplia. Perché dico questo? Perché di fatto eh, Ezechiele pone così tanta attenzione all'individualità so, ehm, all del singolo che in qualche modo ehm, si potrebbe vedere in lui, e di fatto poi possiamo giustificare questa affermazione, si potrebbe vedere in lui un'idea moderna hm, di cura d'anime. Ezechiele nel capitolo 34, Dio attraverso Ezechiele, presenta se stesso come buon pastore. Ci dice qualcosa il buon pastore? Colui che pasce le sue pecore personalmente e anche qui possiamo leggerlo assieme perché è eh, veramente interessante rilevare questo aspetto di cura delle anime capitolo 34 versi 15 e 16 io stesso e qui sta parlando eh, dio è eh, dio il signore lo vedete all'inizio del paragrafo al, eh, al versetto 11 io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice Dio il Signore. Qua si parla di pascere, di far riposare, ma ancora di più. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte, io le pascerò con giustizia. Quindi questo concetto di buon pastore, che poi sarà ripreso, lo sappiamo, nei Vangeli, dove Gesù presenta se stesso come buon pastore, ebbene, questa attenzione alle anime, attenzione alle persone, quando parlo di anime, non parlo di anima nell'idea platonica del nel termine, parlo di persona. Ok, quindi questa attenzione, persona nella sua integrità, quindi mh, o, o possiamo dire persona nella sua, eh, nel suo essere un tutt'uno, quindi nelle sue diverse parti. Questa cura delle persone in Ezechiele è particolarmente presente e quindi è, deriva in qualche modo da, un concetto preso da Geremia, ma ampliato, ma va oltre. Ezechiele stesso viene chiamato da Dio ad essere responsabile per i suoi fratelli. Custode, sentinella. E qui lo vediamo ad esempio... Nel capitolo 3, versi 18 e 19, ma soprattutto il verso 17, Dio dice che lo ha stabilito come sentinella, qualche altra versione utilizza la parola custode, la traduzione custode, sentinella per la casa di Israele. Cosa vuol dire? Tu, dice Dio ad Ezechiele, sarai responsabile del dire o non dire, dell'avvertirli o non avvertirli del loro peccato. Ogni anima, ogni persona risponderà per se stessa sulla base dei propri peccati, ma se tu non li avverti, dice il Signore del giudizio, se tu non li avverti di quello che potrebbe capitare se non si ravvedono, io chiederò conto alle tue mani della loro vita. Quindi ancora è come se Ezechiele a quel punto nella sua funzione profetica prendesse parte del peso di Dio perché qui Dio sta dicendo io mi farò pastore delle mie pecore mm? e qui Ezechiele entra in questo disegno anche in questo modo diventando sentinella, custode mm? e ehm, quindi in qualche modo lo ripetiamo Ezechiele prende un concetto, un elemento che viene enunciato da Geremia mm? quindi ogni persona è responsabile del proprio peccato non si dirà più i genitori, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati sapete che quando si mangia l'uva che è un po' acerba un po' aspra i denti si legano no? tra di loro si sente questa um, sensazione proprio di avere la bocca legata a questo si riferisce cioè i padri hanno mangiato uva acerba i figli hanno denti allegati no, dice il signore adesso lo aveva detto già con Geremia Qui lo dice ancora più apertamente. No. Ogni anima è responsabile davanti a me. Io sono responsabile di tutte le anime. Sono mie, tutte. Ognuno renderà conto di se stesso. Ma non soltanto Ezechiele prende questo elemento da Geremia e in qualche modo lo enuncia in maniera un po' più chiara. Non soltanto questo. Ma Ezechiele... Sistematizza questa prospettiva nuova, diciamo così perché Geremia comunque è degli anni precedenti alla, eh, alla deportazione, quindi siamo comunque in uh, anni non molto, non molto lontani l'uno dall'altro, ok? E um, mm, mm, mm. Zecchiele che cosa fa? Rende si, eh, sistematizza questo principio, lo rende essenziale fondamentale per eh, diciamo, l'evoluzione storico-religiosa che si avrà successivamente del, del, del, del pensiero ebraico in tal senso Ezechiele va ancora oltre rispetto a Geremia che si era fermato in qualche modo ci dicono alcuni studiosi a questo individualismo, a questo soggettivismo Ezechiele va oltre e che cosa fa? non soltanto richiama i singoli alla propria responsabilità individuale mh? ma li considera o li richiama a sentirsi parte di una comunità di una collettività perché perché tutto ciò che è importante tutto ciò che si deve realizzare sulla terra per volere di dio avviene tramite la collettività quindi cosa vuol dire non una collettività che de i singoli mh? ma una collettività composta da singoli consapevoli, singoli consapevoli della propria responsabilità davanti a Dio, della propria, del proprio valore di singoli e proprio perché singoli di valore possono far parte di una comunità e dare a quella comunità, a quella collettività, il proprio contributo nei confronti del Signore. Quindi c'è anche questo aspetto ulteriore da considerare su Ezechiele. E quindi, per questa ragione che abbiamo appena, appena espresso, Ezechiele cosa fa? Ezechiele ritiene necessario mh, strutturare delle basi, delle fondamenta in termini uh, di devozione, in termini di pietà religiosa quindi possiamo dire di devozione a Dio, che facessero da collante per la nuova comunità che sarebbe uscita dall'esilio. Perché attenzione, Ezechiele sa che si uscirà dall'esilio, come lo sanno tutti i profeti, Geremia l'aveva già detto, no? 70 anni durerà la vostra cattività. E infatti sappiamo che Daniele poi studiando Geremia, ci dice il testo, si rese conto che il tempo della fine dell'esilio era lì a momenti e quindi fece quello che fece. Quindi Ezechiele vuole porre le, le basi per un nuovo modo di concepire la devozione, la pietà verso il Signore da parte del popolo per quella comunità che sarebbe uscita dall'esilio. E il primo elemento qual è? Bisogna allontanarsi risolutamente, cioè scappare, fuggire dall'idolatria. Perché l'idolatria è stato il primo elemento che ci ha portato nella condizione in cui ci troviamo, dice, Jeremy, dice scusate, Ezechiele. Quindi, rifuggire l'idolatria dei dominatori, hm? dominatori babilonesi in questo momento, idolatria che... Viene portata avanti persino nel Tempio del Signore a Gerusalemme, quando ancora c'era. Infatti, ad esempio, um, nei capitoli 8 e 9 di Ezechiele, Ezechiele ha del, una serie di visioni, ci dice che viene trasportato in visione a Gerusalemme e il Signore gli fa vedere che cosa fanno nel segreto questi uh, israeliti rimasti in Gerusalemme quali abominazioni mettono in atto all'interno del Tempio? Quindi rifugire l'idolatria, allontanarsi dall'idolatria per rifugiarsi nel Signore, per mh, ristabilire il proprio rapporto col Signore nella giusta maniera, in maniera corretta. E quindi a livello pratico come facciamo? Il Tempio viene distrutto ce lo dice come anche Gerusalemme ce lo dice Ezechiele quindi come facciamo? a livello pratico come si fa? perché voi, voi, noi dobbiamo ricordarci noi occidentali noi di matrice cristiana che abbiamo dentro i nostri assetti mentali tutta una serie di cose che non fanno tanto parte dell'eredità giudaica quanto dell'eredità greca e questo è fondamentale da comprendere per l'ebreo fare è più importante di dire, ok? Fare è più importante di dire. Fare è la vera espressione del credere. Questo lo ritroviamo anche in Giacomo, no? Che erroneamente si pensa che vada contro Paolo, ma non è che va contro Paolo. Poi questo si potrà vedere anche in un altro, in un altro video, che insomma, non è questo l'oggetto del nostro video. Ma fare è fare la volontà di Dio, è l'espressione pratica della fede. La fede, come spesso viene concepita uh, dai cristiani, come un semplice credo, non ha riscontro nell'eredità nell ebraica, non è questo che significa avere fede nella Bibbia. Ok? In generale, la fede si manifesta attraverso quello che si fa infatti si riprende sempre il famoso Giacomo Abramo padre della fede che cosa fece fece per dimostrare che aveva fede in Dio quindi come facciamo ora io butto lì alcuni spunti chiaro che non posso mh, così approfondirli tutti però ehm, li butto lì li butto lì poi ci sarà modo magari e poi, insomma, con tutte le rubriche del, del prof Bigni e tutte le altre, credo che piano piano i pezzi li possiate collegare tutti no? e, e avere un quadro più completo per quanto possiamo, perché ovviamente eh, solo il Signore è in grado di. Eh, e lo Spirito Santo è in grado di eh, guidarci in tutta la verità. Quindi, come facciamo? Ora che il tempo è venuto a mancare, ora che la città santa è distrutta, siamo lontani. Ezechiele riporta, e, e dobbiamo, lo dobbiamo a lui in qualche modo, perlomeno a livello teorico, poi è ovvio che ci saranno successivamente coloro che lo renderanno prassi, eh? Esdra, eccetera, eccetera. Esdra è il grande redattore, colui che ha sistematizzato tutte queste cose, diciamo, tutto quello che eh, era in precedenza, no? Ma. Ezechiele ci parla del ristabilire il culto, o meglio, ristabilire l'osservanza dello Shabbat. Lo Shabbat, il sabato, poteva essere osservato anche al di fuori della propria terra. Non c'è più il Tempio, è vero. In che modo possiamo esprimere la nostra devozione? Ristabiliamo il sabato, ristabiliamo l'osservanza dello Shabbat. Perché Dio in tutto il libro di Ezechiele parla molto chiaramente di questi suoi figli, popolo che non ha osservato i sabati, che ha disprezzato il sabato. E quindi Ezechiele rende in qualche modo, perlomeno lo ripeto a livello teorico, o teorizza, potremmo dire così, eh, anche se è un termine forse non proprio adatto, l'istituzione fondamentale del nuovo ebraismo, lo shabbat, il sabato. Questo lo vediamo nel capitolo 20, ad esempio, i versi 12 e il verso 20, e non li leggiamo per mancanza di tempo. Come anche riprende altri aspetti e li ripone, diciamo, sotto la lente di ingrandimento affinché il popolo faccia attenzione. Tutti aspetti che poi nel giudaismo successivo saranno resi veramente fondamento di questa nuova espressione. Ok? Di Uh, devozione a Dio e di uh, prassi proprio, ortoprassi potremmo dire, ok? Oltre che ortodossia, e quindi la purità uh, nel, nella famiglia o nel, nei rapporti matrimoniali, la santità del matrimonio, e quindi il ristabilire tutte quelle. Um, quegli ordini del Signore che aveva stabilito che il suo popolo fosse santo anche in casa propria, anche nel proprio letto. È questo che vogliamo dire. E vi, faccio, vi do alcuni riferimenti. Capitolo 22, versi 10 e 11. Qui c'è un un eh, una chiara condanna di quello che invece il popolo metteva in atto ai tempi di Ezechiele. O anche, ad esempio, eh, ristabilire la giustizia tra fratelli. Quindi rapporti, relazioni di giustizia tra fratelli, capitolo 18, versi 5 e 9. Qual è l'obiettivo? E qui chiudiamo. Ricostituire un popolo di santi. Un popolo di santi, singolarmente. Perché? Perché questo era il disegno iniziale di Dio. Ricordiamo che cosa disse nella Torah, attenzione, la Torah quindi sappiamo che nella classifica, se vogliamo trovare una classifica di, eh, diciamo di, di, di, di, di spessore, di importanza per il giudaismo di ogni tempo, prima c'è la Torah, poi ci sono i profeti, poi ci sono gli scritti. Tanakh, che è il nome di quello che eh, viene chiamato erroneamente Antico Testamento, più corretto chiamarlo Primo Testamento, se proprio non si vuole sbagliare, Tanakh che è, mm, eh, praticamente non è un acronimo, è, è, mm, indica la Torah i Nevim, profeti, chetuvim, scritti. Torah Pentateuco. Ed, e, e proprio nella Torah, Esodo 19, 6, che cosa dice Dio? Qual era il suo obiettivo? Mi sarete, sta parlando ovviamente al popolo di Israele, mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Questo è l'obiettivo. Per questo Ezechiele sta parlando, per questo Ezechiele sta profetizzando, quindi abbiamo visto nel video precedente si parte dal giudizio, ma il giudizio non rimane lì, non è fine a se stesso, non serve a schiacciare le persone, serve a mostrare loro cosa non ha funzionato per poter rimettersi in pista rifugiandosi nel Signore e iniziando a camminare insieme a Lui di nuovo, di nuovo. Tornando a lui, facendo teshuva, tornando a lui e eh, puntando a quell'obiettivo, puntando a, a quel disegno grande, mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Ci fermiamo qui, io vi ringrazio, eh, vi saluto, se volete potete iscrivervi al canale qualora non, non siate già iscritti, potete far uh, circolare i nostri video. E se gradite, eh, e per noi sarebbe un gesto ovviamente apprezzato, potete anche sostenerci eh, con una piccola offerta, anche solo pari eh, al costo di un caffè. Grazie mille e alla prossima. Ciao!